Buongiorno, sono Antonio Porto, sono il segretario generale provinciale per Caserta eh, del sindacato Libertà e Sicurezza Polizia di Stato. Mi trovo qui sotto il tribunale di Napoli Nord, con sede in Aversa, eh, effettuando un sit-in eh, da domenica 2 fino a domenica 9. In sciopero della fame dalle 8 alle 20 perché eh, voglio che eh, venga scritta la parola verità su questa situazione surreale che sta avvenendo in Italia in questo momento, per difendere il diritto al lavoro di migliaia di poliziotti a cui è stato praticamente eh, tolto il lavoro e eh, anche la dignità perché verranno lasciati a stipendio zero in quanto non vogliono inoculare un siero genico sperimentale. Voi avete delle informazioni che vi hanno fatto entrare in allerta e che avete depositato su questi vaccini. Ci puoi eh, parlare della vostra timore e della vostra precauzione? Naturalmente per sempre tutelare non solo il diritto al lavoro della, dei poliziotti, ma un sindacato tutela anche il diritto alla salute. Uh, siccome c'erano tutti questi dubbi, questa confusione, chi dice che fanno male, chi dice che uh, invece era l'unica soluzione, abbiamo chiesto a degli esperti di relazionare eventuali rischi per la salute nell'inoculare questo siero uh, dei colleghi poliziotti. E c'è stata fatta una relazione che doveva essere presentata agli hub vaccinali e in poche parole il fatto di dover essere obbligati a inoculare un siero ma poi dovevamo anche firmare il consenso informato ci ha creato ancora più dubbi e perciò abbiamo acquisito questa relazione dove ci è stato detto che comunque c'è la possibilità di, seria di alcuni prodotti che potrebbero essere nocivi, violazione di alcune normative, quindi quel consenso informato non era né libero né tantomeno informato come si, deve, si doveva e per questo motivo poi abbiamo anche, ho deciso, di trasmettere anche qui alla Procura quella relazione in modo da poter uh, scrivere quella parola verità su se fanno male o non fanno male questi sieri igienici. Quindi tu sei qui per fare pressione affinché succeda qualcosa? Perché questa posizione così estrema, sciopero della fame, sit-in? Perché oggi in Italia c'è molta sfiducia nella magistratura. E non fanno altro che parlare male, di la gente è sfiduciata. Io invece da poliziotto ho lavorato con con i magistrati e sono convinto diversamente, eh, bisogna dargli fiducia, bisogna dargli sostegno e bisogna metterli nelle condizioni di, eh, di lavorare in modo che si venga scritta la parola verità. Ci sono dei magistrati che stanno prendendo in considerazione questa denuncia che è stata fatta o state facendo pressione affinché questo accada? No, non abbiamo notizie in merito, se, eh, perché capisco c'è cioè comunque il segreto istruttorio quando viene depositata una determinata denuncia o un determinato atto di polizia giudiziaria e vogliamo comunque parlarne con loro, vogliamo parlarne di persona in modo che gli spieghiamo tecnicamente eh, come stanno un po' più o meno le cose e di rivolgersi a degli esperti, vogliamo che gli esperti in materia, chi i, Uh, può darci eh, migliori delucidazioni in merito venga ascoltato dai magistrati È quello che chiediamo che un magistrato si affidi al tecnico o a un professionista in materia per capire quello che sta avvenendo in Italia eh, se è rischioso per la salute di tutti, de, anche della popolazione insomma. Quali sarebbero i criteri che in età vengono richiesti ai poliziotti per svolgere il loro lavoro, quelli che hanno senso e significato? Allora, come noi siamo un corpo sì smilitarizzato dall'81, ma siamo a statuto speciale, un ordinamento comunque militare e abbiamo degli ordinamenti interni, quindi la, la disciplina è, è con il DPR 737 dell'87, dove sono previsti due tipi di sospensione, c'è quella disciplinare che può andare da un giorno fino a sei mesi e poi c'è la sospensione cautelare, facoltativa obbligatoria, in base a un evento particolare che il poliziotto commette, quindi sia esso un reato sia esso un comportamento sbagliato dove viene sospeso cautelativamente dal servizio in attesa che viene comunque scritta poi la parola verità in quell'evento che è accaduto. Ma in quel caso però c'è un aspetto fondamentale che viene garantito il 50% dello stipendio. Quindi anche se hai commesso dei reati di terrorismo, possiamo dire, viene arrestato in attesa del processo della sentenza, eh, hai comunque il 50% dello stipendio. Mentre Nel caso in nostro no, caso... è previsto zero, zero stipendio. Quindi eh, sarebbe più grave? Diciamo per un poliziotto dal punto di vista dei de, provvedimenti disciplinari non farsi un vaccino piuttosto che essere in combutta con la malavita o aver commesso un reato? Sì, sì. se vogliamo prendere un esempio negli ultimi anni che la Polizia di Stato ha fatto scalpore è, è la 1 Bianca i fatti della 1 Bianca noi li conosciamo che purtroppo è una storia triste della Polizia di Stato e a quei colleghi che erano colpevoli in, uh, in quel frangente, fino alla, a una sentenza uh, non de definitiva, gli è stato comunque garantito l'assegno alimentare. Anzi, addirittura se il processo non si completa in cinque anni, non c'è la sentenza, quei colleghi vengono riammessi in servizio, fatti lavorare a stipendio pieno. Invece noi, ai nostri colleghi che eh, sono sospesi in questo momento, se non si fanno il siero non verranno mai rintegrati in servizio, anche se si prevede fino a un massimo di sei mesi, ma c'è un grande punto interrogativo, alla fine di quei sei mesi non sappiamo cosa succederà, l'unica cosa che sappiamo in questo momento è che o ti fai il siero o ti muori di fame. Allora, io ti ringrazio Antonio, ti chiedo l'ultima cosa per rimanere aggiornati e sapere come va diciamo, tutta questa procedura che voi avete avviato, dove bisognerebbe andare? Sul sito della. Del sindacato per esempio? Sì, io le mie iniziative le pubblico sempre sulla mia pagina Facebook che è Lex Polizia di Stato Caserta, quindi da lì sicuramente terremo aggiornati tutti oppure sulle azioni, delle, sulle azioni per la tutela legale basta seguire il sito o la pagina degli osservatori della legalità e lì ci saranno tutte le informazioni possibili. Grazie Antonio e buona fortuna per ottenere tutti i diritti per tutti noi. Grazie.